al 12. All'ino terzo, dai versetti 3 e 18, e sempre nell'inno quinto, vers dal versetto 19 al versetto 36, abbiamo tre tematiche che riguardano direttamente l'angelologia, ma non solo, anche una certa demonologia. E arriviamo subito al dunque. Nella, nella prima citazione, il quinto inno dal versetto 9 al versetto 12 abbiamo letteralmente colei che è incinta di un uomo colei che è incinta di una vipera ecco colei che è incinta di un uomo richiama direttamente Giovanni 16, 21 e 22 Gesù fa questo riferimento a un'era non solo a una persona ma a un'era a una situazione di travaglio ma anche chi è incinta di una vipera fa riferimento a qualcuno che molto probabilmente sta tramando male contro i figli di Israele. Ricordiamo sempre che nella tradizione giudaica, visto che la tribù di Dan è, è raffigurata come quella di Davide, di Giuda dal leone, quella di Dan è raffigurata da, una, da un serpente, e in alcuni testi definita anche vipera questo potrebbe essere un riferimento anche a quella situazione conflittuale tra un figlio di israele o parte degli israeliti che seguono un figlio di israele che diventa il figlio della maledizione cioè il figlio della vipera letteralmente non serpente ma vipera ancora peggio sempre nell'ino quinto versetti 19 e 36, abbiamo la personificazione. Ecco, su questo ci tengo a essere molto chiaro. È un'ipostesi poetica, è un'ipostesi inologica, è un'ipostesi celebrativa che documenta che cosa? Lo Sheol, che noi possiamo tradurre distruzione eh, o rovina, ma anche Abaddon, ecco questi sono due termini che non sono nella Bibbia, nell'Antico Testamento le troviamo, nel Nuovo Testamento le troviamo per esempio nell'Apocalisse cristiana, meglio giudeo-cristiana perché ha seguito i 57 video di Apocalisse. Insieme a questa figura dello Sheol e insieme a quest'altra figura di Abaddon, che è un altro nome, un'altra ipotesi dello Sheol, e voi sapete che lo Sheol è la dimora eh, dei morti quando in Israele si comincia a capire che c'è una vita anche oltre la morte. Qui c'è la grande differenza tra farisei e saducei. I saducei negano questo perché nell'Antico Testamento ciò non è assolutamente chiaro, per noi cristiani sì, per loro no, e quindi in un corso di soteriologia dobbiamo saperlo, che lo sciol è comunque qualcosa che afferisce per noi e per i farisei a un mondo dell'olamabà, mentre chiaramente per i sadducei no. È una situazione di diciamo sofferenza temporanea che possiamo tradurre distruzione perché ci voglio dire distruzione o anche rovina. Poi abbiamo anche la presenza di un altro soggetto, un angelo e qui entriamo già in quella che noi definiamo nel corso di angelologia, la mitologia ebraica che si chiama Muriel l'angelo Muriel è l'angelo della morte no? E, e a cui nelle popolazioni circonvicine si celebrava addirittura una, una festa, una vera e propria liturgia per concludere eh, questo aspetto per poi citare L'ino terzo, i versetti 3 e 18, con riferimento ad Apocalisse 12, sempre per il dolore del parto. No? Vi ricordate, la donna che partorisce, così come Giovanni 16, 21. Dobbiamo dire che vengono nominati esplicitamente nel, dal versetto 19 al versetto 36 i figli del cielo. Eh, chi sono i figli del cielo? Eh, I figli del cielo sono, secondo la, la, la teologia, e, e e la cultura eh, cumranica, sono coloro che hanno seguito la perfezione alachica di una vita diciamo in ubbidienza alla legge di Dio Ecco, questi sono i figli del cielo eh, sono anche considerati i semplici sono considerati i molti, ecco questo polloi che noi ritroveremo anche nell'ultima cena l'abbiamo nel quarto inno versetto 27 quelli che amano e seguono eh, il patto, ovviamente il patto della comunità, che è all'interno del, me del mega patto, con Abramo, Isaac e Giacobbe, ma questo va da sé, patto che viene celebrato sempre, ricordatevelo il giorno di Pentecoste, non solo a Cumran, eh? e così anche dai terapeuti e da altre comunità. E questo l'abbiamo nell'inno quinto, versetto 24. Poi vengono anche definiti figli della benevolenza, nell'inno settimo, versetto 20, figli del beneplacito, undicesimo inno versetto 9 e anche figli della verità, eh, l'inno undicesimo versetto 11. Concludiamo questa terza parte, concludiamo questa terza parte eh, ricordando che nell'inno quinto, eh, versetti 9 e 12, quando abbiamo parlato, abbiamo accennato qual è che è l'incinta di un uomo, qual è che è incinta addirittura di una vipera, ci sono tutte e due le possibilità di lettura. Abbiamo cenato ad Apocalisse 12, eh, la donna che partorisce nel deserto, no? il figlio. E, e comunque una figura molto strana, chiaramente, perché poi c'è l'apertura della terra, le acque che vengono inghiottite dalla terra aperta. Sono tutte immagini no? per, per determinare la stessa cosa, quindi per dire che non è un'immagine solo di Apocalisse, è ben conosciuta anche nei testi di 100, 150, anche 200 anni, sempre dell'Apocalittica ebraica, non è una novità. Giovanni 16, 21, 22. Ebbene, eh, qui si fa riferimento esplicito all'era all messianica, che dovrebbe essere considerata in questo caso, visto che siamo chiamati figli della benevolenza, figli della luce, no? e, e, mh, i semplici, i molti, i molti, eh? che sono proprio quelli della comunità, i molti, no? Insatto, però è stato per molti, i ecco, molti sono proprio quelli della comunità, non c'entra il popolo intero, ecco. Quindi questa era messianica si identifica che non è una persona, non è, non è nemmeno una nuova era, è il compimento eh, della volontà di perfezione eroica e anche pietistica. Ecco, possiamo concludere così. Quindi volontà eroica e pietistica. Diciamo che così possiamo eh, finire la nostra esposizione di questi inni eh, di Qumran per la terza parte, poi andremo avanti perché dovremo vedere l'inno numero 8 eh, che è molto molto molto interessante, insomma poca la volta li vedremo tutti, poi passeremo tutti, a tutti gli altri testi sia enochici che cumranici che rabbinici sempre dell'epoca di Gesù o addirittura in questo caso 80-100 anni precedenti per far capire il mondo, il milieu nel quale Cristo si è incarnato e ha fatto proprio anche, insieme agli evangelisti chiaramente, eh, gli evangelisti con Cristo, di questo linguaggio, di questo approccio, di questa teologia, di questa eh, realtà, che in questo caso oggi è andata a fare riferimento all'angelologia, ma sempre nell'ambito della soteriologia, perché comunque questi soggetti di cui abbiamo parlato, il figlio della donna che partorisce, o la vipera, o i figli della benevolenza, o i figli diciamo della, della, della luce, quelli che hanno adorato il patto, che hanno servito il patto, i figli della benevolenza e eh, l'era messianica vissuta all'interno della comunità, quindi la comunità con una funzione messianica, ebbene questi soggetti hanno funzioni soteriologiche. Se vi piace mettete un like, eh, se volete approfondire i corsi potete abbonarvi ai nostri canali, fate girare il nostro video e attivate sempre la notifica e eh, la campanella qui sotto. Vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata, la puntata numero 4. Ciao!